Sì? Bene, allora vendete l'hotel di Pennsylvania Avenue, comprate le ferrovie e lasciate perdere le e lasciate che affondino, bene. Ehi, hey, gente, guardate chi c'è. Oh, Kermit, conosci mio zio? GP Avarone, sì, possiedo il teatro, il terreno su cui sta e i diritti minerari del suo sottosuolo. Anzi, forse possiedo anche te, Ranocchio. No? Prendi nota. Vediamo se sono proprietario anche del ranocchio, se no fai un'opzione. Eh, ecco, GP, immagino che sia qui per un piccolo giro di ispezione. Sì, si può metterla così. Le presenze vanno in su, gli incassi vanno in su, praticamente tutto va in su, signore. Sì, comunque il teatro lo butto giù. <susurra> Come? Lo faccio abbattere, metto al suo posto uno sfasciacarrote. Ma perché? Mi dice perché? Perché si guadagna di più con i rotami che con i rifiuti che offrite voi. Questo <susurra> pozzo prosciugato. <susurra> ah, non dimenticare l'opzione sulla rana e l'ipoteca sulle zampe. <susurra> Ho l'impressione che le mie azioni siano crollate Beh, signori, a questo punto abbiamo la storia della vecchia signora Che siccome aveva ingoiato una mosca Eh, continua pure, sto controllando il pavimento Bene, ingoiò anche un uranio prendi nota, alcune di queste assi sono marce Mi dispiace molto Se ti fossi asciugato le zappe uscendo dallo stagno, questo non sarebbe successo mm -hmm. Mm -hmm. Signore Sì, certo, uh! certo Oh, guarda un po', è lo zio di scooter, il famoso GP Avarone. Oh, non immaginavo che una persona così ricca fosse anche così charmante. Oh. Non voglio sentire scuse, prendetevi la sedia a rotelle della vecchia signora. Buongiorno, sì. mi chiamo Miss Piggy, sono la grande cantante del Muppet Show. Vediamo di concludere. Volentieri vuole sentirmi cantare, Messie? Sì, sì, sì, sì. Oh, bene. Oh, chiamami. chiamarti? perché? non ci si guadagna a chiamare i maiali questa però te la sei chiamata tu! Ehi, ma no. No. per un momento ho pensato che qualcuno avrebbe potuto farsi male sì, lo zio a discutere vuole sempre buttar giù questo teatro. No, quel progetto non è più valido, non abbatterò il teatro, non ci penso proprio. Ah, no? No, sarebbe buttar via i soldi, questa baracca cadrà in pezzi da sola. Guardate <ride> questo pavimento. <Yeah. ride> Bene, ci vediamo tutti al prossimo numero del Muppet Show. Stai